Allora, di nuovo in diretta come al solito la solita interruzione quindi aspetto ancora qualche secondo per darvi la possibilità di collegarvi per chi si sta collegando per la prima volta nel video immediatamente precedente che quindi trovate nel mio profilo pubblico facebook ho spiegato quelle che sono alcune novità molto molto importanti nel settore del legno quindi nuove possibilità tecnologiche biocombustibili dal legno, filato tessile dal legno e, e materiale plastico derivante dal legno. Come stavo, spiegando di, come stavo cercando di spiegare, in Italia noi utilizziamo il 20% di quello che il bosco cresce ogni anno. Ogni anno noi sfruttiamo solo il 20% dell'accrescimento, si chiama così l'accrescimento annuo, contro una media europea del 60%. Questo ci costringe a importare moltissimo legname perché siamo forti consumatori di legname sia per il settore arredamento e ancora di più per il settore legna da ardere, pellet. Pellet legna da ardere ne importiamo moltissimo. Solo dall'Austria importiamo 6 milioni e mezzo di metri cubi ma in generale l'85%, pensate un po', l'85% del legno che le industrie italiane lavorano o che viene consumato dai consumatori italiani è straniero, è legno dall'estero. Questa è una perdita economica enorme e, e quindi posti di lavoro che anziché essere qui in Italia per una corretta gestione, manutenzione e sfruttamento sostenibile del bosco eh, sono posti di lavoro che eh, lasciamo agli altri tra l'altro senza la garanzia che questo legno venga totalmente preso da, da foreste eh, gestite eh, sostenibilmente perché naturalmente ci sono i marchi di certificazione però non è detto, anzi l'esperienza ci insegna che non tutto il legname che ci arriva dall'estero è appunto eh, gestito da foreste sostenibili eh, volevo darvi un altro paio di notizie perché la setti qualche settimana fa ho, ho contattato il Politecnico di Torino perché il Politecnico di Torino sta sviluppando una nuova cella fotovoltaica basata sulla Perovskite e se ne parla molto perché è una tecnologia estremamente promettente e loro mi hanno raccontato una storia veramente poco, poco, poco simpatica nel senso che loro alcuni anni fa o meglio l'anno scorso eh, sempre il Politecnico di Torino aveva messo a punto un nuovo tipo di elettrolita per le batterie ricaricabili al litio con grossi vantaggi rispetto al modello attuale l'hanno pubblicato nelle riviste scientifiche l'hanno pubblicato un po' in lungo in largo sperando di trovare industrie italiane che li finanziassero per passare dal prototipo a un qualcosa di industriale perché ovviamente l'università crea prototipi non, non, non, non arriva nella fase di industrializzazione lì ci vuole l'intervento finanziario appunto il finanziamento di qualche industria hanno pubblicato la loro ricerca vantaggi assolutamente evidenti dall'italia nessuna risposta chi si fa avanti si fa avanti la toyota si fa avanti la toyota acquista i diritti di sfruttamento del brevetto adesso non mi ricordo se i diritti di sfruttamento o il brevetto eh, completo e adesso questa tecnologia il politecnico la sta mettendo appunto per la toyota per la toyota ed è una tecnologia sulle batterie quindi un settore nel quale anche noi italiani avremmo qualcosa da dire ma purtroppo così non è successo ora in generale eh, voi sapete molto bene che non c'è un raccordo sufficiente tra università e industria non abbiamo quel modello tipo statunitense tipo tedesco tipo di tante altre, tanti altri paesi che permetta una vera sinergia un ciclo virtuoso appunto tra la ricerca pura la ricerca applicata e poi l'industrializzazione eh, quindi da, da sempre io sto cercando di dialogare con entrambe le parti quindi le università da una parte e, e le industrie dall'altra faccio presente che ci sono molte tecnologie fortemente innovative mm, ho fatto l'esempio del, del fotovoltaico a Peroschite, appunto, che sta sviluppando il Politecnico di Torino che è anche attualmente alla ricerca di finanziamenti eh, ovviamente eh, non solo quello anche sta sviluppando anche le vernici quelle trasparenti le vernici trasparenti per pareti per finestre quindi vernici in grado di convogliare su delle piccole cellule fotovoltaiche appunto energia elettrica però appunto eh, ha bisogno di finanziamenti questo prendo spunto da questo esempio di questo determinato politecnico però per ehm, sollecitare le aziende le imprese italiane a essere più attente a quello che la ricerca e sviluppo l'università italiana è in grado di fornire io mi metto a disposizione sono a disposizione sia delle università sia delle, eh, delle industrie se c'è bisogno di fare un attimino da, da, da, da trade union sono a disposizione però naturalmente è l'industria italiana che deve guardare di più alle eccellenze che abbiamo al nostro, al nostro interno sto dialogando con altri ce, centri di ricerca per cercare di eh, facilitare eh, lo sviluppo appunto di queste nuove tecnologie perché ricordiamolo io sono il primo a essere convinto un paese si sviluppa più o meno fortemente e riesce a contrastare la concorrenza estera quanto più la sua tecnologia di base quanto più la sua tecnologia di eccellenza è sviluppata quindi come vi ho dato queste eh, brevi notizie con questo video e quello appena precedente continuerò a fornirvene ancora sollecito eh, le industrie e le università a collaborare di più se c'è bisogno di qualche aiuto come movimento 5 stelle noi tutte le tecnologie che sono green, che sono di sviluppo di efficienza energetica e fonti rinnovabili, riciclaggio, bonifiche, siamo fortissimi anche sulle bonifiche, eh, passaggio dalla petrolchimica alla chimica verde, queste sono tutte tecnologie sulle quali il movimento punta moltissimo, siamo a disposizione se c'è bisogno di collaborare con le varie parti in causa. Quindi eh, ai ricercatori rinnovo la mia disponibilità, eh, ai vari politecnici per eh, sentirli. Con le industrie è da inizio legislatura che ci stiamo parlando cercheremo di eh, approfondire ancora di più il dialogo, però direi che già, già ci conoscono come eh, ottimamente presenti in questi settori quindi grazie a tutti se mh, lo ritenete interessante condividete questi video mi raccomando soprattutto anche il precedente perché la notizia eh, in senso stretto le notizie tecnologiche le ho date nella prima parte del video grazie adesso vado a un altro incontro sempre sulla eh, riforma costituzionale eh, Vorrei parlare solo di lavoro, solo di tecnologia, ma purtroppo dobbiamo parlare anche di questo enorme pericolo per la Costituzione, perché questo è un enorme pericolo per la Costituzione e la democrazia. Quindi grazie a tutti e alla prossima!